C'è differenza nel ristrutturare un immobile se si vuole ottenere un guadagno certo, sicuro, alto? In questo video ti spiegherò qual è la differenza. Uno dei punti focali di un investitore immobiliare che dovrebbe sapere se vuole investire negli Stati Uniti d'America è la differenza che c'è nel investire in un immobile che si acquista per fare solo flipping flipping sapete trading immobiliare acquistare ristrutturare e rivendere e quando io acquisto un immobile per ristrutturarlo aumentare il suo valore e tenerlo nel mio asset per percepire un affitto quando io mi confronto con altri investitori italiani, perché se sei americano sai bene queste differenze. Lo sto imparando io nei corsi che faccio tutti i giorni facendo parte della community di Grand Cardone, è uno delle, degli argomenti più eh, utilizzati per valorizzare il proprio eh, denaro per eh, aumentare i guadagni. Quindi qual è quella, di, qual è la, quella differenza che bisogna utilizzare? Quando qualcuno mi dice no ma io faccio la stessa cosa sia se lo voglio tenere che se lo voglio vendere si vede da lì già il primo passo che non sei un investitore professionista che non hai la più pallida idea di come realmente dovresti comportarti. Non lo voglio dire con presunzione. Chi mi conosce sa che tutto mi si può dire tranne che sono presuntuoso perché io sto ad ascoltare tutti decido da solo ma sto ad ascoltare tutti e quando qualcuno mi dice qualcosa che a concretezza in quello che mi dice perché perché se qualcuno ha comperato ha ristrutturato e ha rivenduto 100 immobili saprà o no eh, quello che serve o non serve per eh, valorizzare il proprio denaro ecco perché quest'oggi in questo video vi spiego nei minimi dettagli quello che noi stiamo facendo e stiamo mettendo in pratica e i risultati stanno dando ragione a questo processo di investimento quindi quando noi acquistiamo gli immobili, la prima cosa che dobbiamo definire è io con i miei clienti faccio una Skype, eh, se loro sono venuti qui parliamo di persona, mi devi dire quello che vogliamo fare perché ti spiego quelle che sono le differenze. Vi faccio un esempio eh, reale perché sapete, parlo solo ed esclusivamente per esperienza personale, quindi non solo per quello che abbiamo imparato nei corsi, ma quello che noi abbiamo fatto. Quando noi dobbiamo vendere un immobile, capite che è importante, acquistato, ristrutturato, lo dobbiamo vendere, è importante quello che appare quando apri la porta entra il cliente, quello che appare è molto più importante di come quel materiale particolare abbia la sua efficacia vi faccio un esempio concreto il legno laminato, certamente non vado a mettere il parquet perché ha un costo esagerato se voglio fare trading Metto il legno laminato. Il legno laminato è bellissimo. Quando io apro la porta e il cliente guarda dappertutto e a terra c'è il legno laminato, è molto bello. E sicuramente è affascinante. Quindi grande eh, impressione, prima impressione. Quando devi tenerlo, devi mettere il carpet. Il carpet è la nostra moquette. Okay? Perché voi vi chiederete ciò? Perché se io l'immobile lo voglio ottenere, ricordatevi che 8 famiglie su 10 in America hanno i cani i gatti quindi animali in casa quando camminano con le unghie cosa fanno secondo voi al legno laminato ve lo rovinano io sono proprietario di un immobile lo sto lo devo tenere per affittarlo quindi mettendo il carpet ha questa certezza che comunque si rovina meno con le unghie dei, dei pets dei cani e dei gatti se io invece ho il parquet credetemi dopo due anni è, è disintegrato il, il, il, il legno laminato quindi Punto focale, lo devo vendere? Posso mettere il legno laminato perché è bellissimo quando entro. Punto importante, se io in pratica eh, voglio tenerlo, uso il carpet. Altro punto, mobili. I mobili sono veramente molto importanti perché se lo voglio ottenere, io posso sicuramente utilizzare alcuni mobili acquistati dall'IKEA che ha un prezzo bassissimo, però vi prego non venitemi a dirmi che ha mobili di qualità. Allo stesso tempo ricordatevi che noi abbiamo bisogno di vendere gli immobili, quindi deve apparire, eh, deve essere appariscente, Fatemi, permettetemi di utilizzare questo, questo termine, con pochi soldi si riesce ad arredare una casa ed, ed è molto appariscente. Se vogliamo utilizzare no, questo immobile come Airbnb o per affittarlo, capite che quando entrano le persone dobbiamo utilizzare materiali che sono resistenti sì, magari, anche magari belli da vedere, però tra l'essere appa, appariscente, come dicevo prima, no? E essere resistente, l'immobile, lo voglio ottenere, deve essere resistente. Quella che è la nostra esperienza è che quando praticamente utilizzavamo eh, i letti eh, sul discorso dell'Ikea, credetemi, non dico ogni settimana, ma una volta al mese dovevamo andare a riavvitare. Eh, i, I materiali non sono resistenti. Quindi questo è, la, è, è il punto più importante della differenziazione tra quando io acquisto, ristrutturo e rivendo e quando praticamente voglio acquistare e tenerlo in pancia per percepire gli affitti. È molto importante questo dettaglio. Perché? Perché quello che l'esperienza ci sta insegnando è che l'investimento eh, maggiore in materiali che possono essere la camera da letto o gli elettrodomestici perché tante volte gli elettrodomestici eh, un frigorifero quei 100 dollari in più tra una marca e un Whirlpool ti posso assicurare che alla lunga ripaga perché non si guasta, non si rovina è molto più resistente non è soltanto un concetto di marca il brand eh, lo apri, lo chiudi tantissime volte qui in America se avete esperienza i frigoriferi sono giganteschi hanno molte volte anche una, una parte dedicata al frigorifero per riempire l'acqua, ok? perché hanno dei filtri particolari, l'acqua è fredda, eh, è a temperatura ambiente. Tutti questi particolari, se non avessimo avuto la possibilità di investire in prima persona, di acquistare in prima persona, di ristrutturare in prima persona, non li avremmo mai e poi mai potuti imparare. Capite che per avere alti guadagni avete pianificato quello che volete fare e tutto ok. Volete comprare, ristrutturare e vendita? Si utilizzano determinati materiali. Volete comprare, ristrutturare e tenerlo nel vostro asset per percepire degli affitti? Bisogna fare Altra cosa ti sarei veramente grato se tu sei un investitore immobiliare in Italia, scrivi nei commenti cosa tu fai per migliorare il tuo immobile eh, quando eventualmente se, se utilizzi tecniche differenti tra quando acquisti l'immobile per ristrutturarlo e rivenderlo, o acquisti l'immobile per tenerlo in pancia ed utilizzarlo come affitti. Mi farebbe veramente piacere portare questa mentalità degli americani che noi in Italia non abbiamo della condivisione il voler dividere e condividere la propria esperienza né per ostentare eh, e tante volte mi viene da sorridere quando qualcuno mi dice eh, ma io non voglio dire quello che faccio perché eh, è, è un segreto non si va da nessuna parte in questo, in questo modo qui siete liberissimi di fare quello che volete nel momento in cui noi in Italia riusciremo ad acquisire quello che l'americano ha in più di noi l'italia è un paese meraviglioso eh, è, è stupendo è magico come mentalità abbiamo tanto da imparare dagli americani quindi se vuoi condividere quelli che sono i tuoi risultati sarai il benvenuto se non lo vorrei fare, sarai il benvenuto lo stesso quello che io sto facendo con voi è condividere la nostra esperienza parliamo soltanto di risultati, non di teoria questo è quello che bisognava fare se si vuole acquistare, ristrutturare, rivendere acquistare, ristrutturare e tenerlo per affittare Giuseppe Cicorella, ciao alla prossima